I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto. Uomini e animali, armenti e greggi, non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e Dio si è invocato con tutte le forze. Ognuno si converte dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Siamo alla sesta meditazione che ha come titolo Il pentimento. Ci viene riferito che i cittadini di Ninive credettero in Dio. Non si parla qui di una parte ma sembra che già tutta la città abbia creduto alle parole di Giona. Sebbene non tutti l'hanno visto e, e hanno sentito il suo messaggio, e, e questo messaggio è passato di bocca in bocca, ma la gente eh, non crede a Giona, ma credettero a Dio. È interessante eh, questa eh, puntualizzazione dello scrittore. E Giona è stato semplicemente uno strumento di Dio, ha portato queste parole, questo invito alla conversione, ma la città di i cittadini, o meglio, credettero a Dio. La parola ebraica che viene usata qui ricorre in testi fondamentali come in Genesi al capitolo 15, versetto 6. Si parla di Abramo e si dice... Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Quindi è un testo fondamentale questa eh, sottolineatura che Abramo credette al Signore, lui che è nostro padre nella fede. Lo stesso termine è usato in Esodo, al capitolo 14, versetto 31. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credete in Lui e in Mosè suo servo. Qui in queste parole del capitolo 14 dell'Esdo eh, Israele si rende conto di questa mano potente del Signore, di questa azione liberatrice di Dio. E che cosa fa? Teme il Signore, quindi eh, arriva a questo profondo timore del Signore, ma anche a questa fede, non solo in Dio, ma anche in Mosè che era suo servo. E quindi eh, si fida di Dio e si affida a Mosè. È un'iniziativa quella di Ninive che parte dalla base. Hanno capito e non, che non c'è tempo da perdere e le modalità che vengono usate sono quelle del popolo ebreo, bandirono un digiuno e vestirono il sacco, grandi e piccoli. Nessuno viene escluso da questo digiuno, non mangiano, rinunciano a tutta quella che era la loro vita quotidiana, si fermano, ma alla base c'è questa rivoluzione interiore, la fede che si esprime in segni esterni. In questo passaparola la notizia giunge anche al re di Ninive. È interessante che vengono descritte come un replay i passaggi che il re compie. Si alzò dal trono. L'alzarsi di Giona a questa ehm, ci rimanda eh, a questa chiamata del re. Cioè prima si alza Giona e poi si alza anche questo re. E quindi è come echeggiasse la chiamata, quindi eh, di Dio anche nel Re questo alzarsi, questo risuscitare e rendersi conto e riconoscere che c'è bisogno di un cambiamento si tolse il manto sembra che stiamo vedendo questi passaggi togli i segni della sua dignità regale quei segni che di solito portava che vantava che mostrava ora invece li toglie si copre di sacco esprime quindi esternamente questo cambiamento e siede sulla cenere come il vecchio Giobbe, quindi si mette in questa situazione di umiliazione, di penitenza e di digiuno. Lui stesso quindi si mette in questo cammino penitenziale, ma usa anche il suo potere come servizio, visto che lui nonostante tutto è rimasto re allora fa un decreto, presenta un modello di pentimento, un aspetto che viene espresso in questo decreto è la necessità del riconoscimento della colpa, l'invito al digiuno, a mettere il sacco e a pregare. Il secondo aspetto è quello dell'atteggiamento interiore, c'è bisogno di un cambiamento della condotta, infine c'è il riconoscimento della libertà di Dio di fronte al loro pentimento. Loro possono fare tutto, possono fare questi segni di penitenza, possono pentirsi, possono cambiare vita, però c'è sempre questa libertà di Dio. Chissà che Dio non cambi. Quindi è molto interessante questo testo che affrontiamo quest'oggi. Uomini e animali, armenti e greggi, non gustino, non pascolino e non bevano acqua. Uomini e animali si copano di sacco, e Dio si è invocato con tutte le forze. Vediamo che in questo libro di Giona c'è sempre un rafforzamento, potremmo dire, un ingrandimento delle cose, una totalizzazione, qualcosa di totalizzante. Anche gli animali, cioè proviamo a pensarci questi animali con il sacco addosso, che fanno penitenza, che fanno digiuno, no? e c'è un qualcosa che viene espresso in modo eclatante in certo senso e Dio si è invocato con tutte le forze anche questa mi sembra una bellissima espressione cioè non è semplicemente una preghiera fatta tanto per fare ma si deve gridare a Dio, deve essere invocato con tutte le forze quindi ci deve essere un coinvolgimento di tutto se stessi mente, cuore e volontà Ognuno si converte dalla sua condotta malvagia, quindi eh, il re richiama ciascuno alla propria responsabilità, dalla violenza che è nelle sue mani. Quindi il re fa il primo passo e in questo, prima di fare questo decreto, potremmo dire anche se. Il primo passo, come sappiamo, l'avevano già fatto gli altri. E poi eh, c'è questo desiderio, chissà che Dio non cambi, si raffreda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo perire. Esprime anche questo desiderio.